Grazie Presidente. Io mh, nel mio intervento volevo mettere in risalto eh, soprattutto un punto della relazione dell'Oref dove parla della riduzione del, dei costi a fine di razionalizzare il controllo della spesa e di rendere più attendibili gli stanziamenti atti a garantire la copertura dei servizi indispensabili alla gestione dell'ente. Ora su questo punto, molto importante che diciamo, ci stiamo lavorando come maggioranza, volevo appunto dare come notizia pubblica il fatto che con l'assessore Mazzil, con. Il Presidente della Commissione Bilancio abbiamo concordato di finanziare in questo assestamento appunto le Procurement, che è appunto la piattaforma che serve proprio a far sì che eh, si, eh, in... ci sia un controllo degli appalti. Gli appalti sono sempre stati un problema nel comune di Roma, purtroppo. È proprio perché la carenza di un sistema informativo che possa catturare le informazioni degli appalti, renderli in un unico contenitore e quindi monitorare quelle che sono le scadenze che è fondamentale per poter pianificare la spesa, quindi avere una tabella di programmazione triennale per quanto riguarda i lavori e piennale per quanto riguarda i servizi e le forniture, è proprio diciamo, la base, una base per poter lavorare. Ora questa piattaforma di e-procurement serve proprio per ricostruire la storia di un appalto, quindi mettere a sistema tutte le informazioni dell'appalto. E quindi il cittadino ha la possibilità, una volta che abbiamo messo in piedi questo sistema, di poter accedere a tutte le informazioni sugli appalti e non come adesso in, in amministrazione trasparente che troviamo una serie di file Excel scaricabili, quello sì è trasparenza, quella è la legge, dobbiamo rispettare, Ok, però non ci permette di fare un vero monitoraggio degli appalti, invece noi che vogliamo entrare nel merito della spesa, vogliamo entrare proprio nel merito degli appalti, quindi sapere chi è il fornitore, quando scade l'appalto e così via. Quindi tutte le informazioni necessarie per la razionalizzazione della spesa. Quindi diciamo che il nostro impegno è proprio quello di andare verso questa... Tra l'altro proprio poco tempo fa l'assessore ha fatto una memoria di giunta su questo e sono stata contentissima di leggere la memoria di Giunta perché appunto stiamo andando proprio in, verso questa direzione. Una cosa che però chiedo all'assessore, che io non sono mai contenta, dobbiamo andare oltre, cioè andare anche a controllare gli appalti delle partecipate, perché purtroppo è sempre lì che, che si creano sprechi che non si riesce a capire come spendono i soldi queste grandi partecipate tra l'altro tra Amatac abbiamo visto che sono emersi degli scandali non da poco quindi io ho visto che la sindaca ha fatto un protocollo con l'ANAC di cui sono contentissima che tra l'altro sta nel programma del Movimento 5 Stelle, però mi farebbe piacere fare un protocollo anche per controllare le partecipate, un controllo continuo e che riusciamo a inserire in questa piattaforma di procuramente proprio gli appalti anche delle partecipate, in modo che noi in un unico contenitore cioè abbiamo tutte le informazioni e quindi possiamo controllare anche la spesa delle nostre partecipate. Questo è quello che mi preme dire come maggioranza di quello che stiamo facendo. A me dispiace che eh, i revisori quando fanno le loro analisi non, non seguano poi i lavori che facciamo nelle commissioni. Magari io ho detto al presidente della di mandare i verbali della commissione bilancia di tutte le nostre commissioni ai revisori così possono essere aggiornati su tutto quello che stiamo facendo le commissioni, perché il lavoro si sta facendo. Logico che nella macchina del Comune di Roma si sa che ci sono delle rigidità che vanno un po' <ride> combattute in tutti i sensi, la, la, la pubblica amministrazione è così, io lavoro da vent'anni all'Istat, quindi so che cosa significa, però bisogna appunto lavorare per far sì che... Tutti insieme andiamo a realizzare queste eh, linee programmatiche della Sindaca che sono scritte nere su bianco ormai da tempo. Quindi, eh, spero che l'OREF faccia meno politica e più analisi e. Eh, entri più nel tecnicismo del, del bilancio, perché è quello che mi aspetto come consigliera. Io devo stare tranquilla che i conti siano a posto, che si siano rispettate le norme, ma che non ci siano delle valutazioni politiche, perché non è proprio nell'incarico dell'Oref fare questo. Quindi mi auguro che si cambi anche da questo punto di vista. Grazie.